come è possibile guadagnare letteralmente, avere un guadagno, un profitto, spendendo dei soldi. Cioè io devo ristrutturare una casa, no? Ho necessità di acquistare dei materiali, avere delle spese, che possa essere anche la manodopera. Come è possibile che io possa avere un guadagno mentre spendo il mio termine più bello è investo però spendo dei soldi e ho un guadagno si chiama cashback ciao elena si chiama cashback una delle differenze letali tra tutto quello che è economia in italia economia in America, è proprio questo, è l'argomento che andrò a trattare quest'oggi. Cashback è un qualcosa di pazzesco, non so chi di voi conosce la realtà del mercato americano, l'economia americana, ok? Cashback è un qualcosa di pazzesco, dicevo prima, perché? Perché io ormai eh, sono 14 anni che investo in America, ma prima di venire a vivere in America con un visto, avere il social security, avere tutto quello che... Ehm, i vantaggi che ha un americano, non avevo questa possibilità di poter utilizzare il cashback come lo utilizzano gli americani. Che cosa vuol dire il cashback? Che cos'è questo cashback? Ve lo spiego in maniera veramente molto semplice. Il sottoscritto investe nel settore immobiliare real estate, quindi lavoro e collaboro con ehm, delle società tipo Home Depot, Loves, che sono due grossissime realtà che vendono tutti i materiali dagli elettrodomestici al parquet, al legno laminato, al carpet eh, elettrodomestici tutto quello che ti serve per fare una ristrutturazione immobiliare okay? io ho chiesto a loro nel 2016 una carta di credito okay? Se, eh, la, cosa, la cosa importante che dovete capire è che ci sono varie carte di credito quindi visa mastercard e quello che serve è avere un commercialista bravo che riesca a fare gli screening di quella società e che spinge maggiormente col circuito Mastercard, ad esempio, o col circuito Visa. Queste cose, se non le sapete, se non le sapevo, io quando praticamente andavo all'Oves e loro lavorano prevalentemente con Visa e chiedevo una Mastercard perché la banca voleva spingermi una, una, una Mastercard, capite che avevo poche probabilità eh, di avere un plafond alto. Cos'è un plafond? Il plafond è la capacità e il credito. Quindi la carta di credito ti dice, ok, noi ti diamo 10.000 dollari da poter spendere, ok? Seguitemi bene, perché qui capite la differenza del perché in Italia tutto quello che ci è sempre stato insegnato dai guru come Robert Kiyosaki è impossibile da realizzare. Quindi io sono andato a Love, sono andato a Home Depot, sono andato a tantissime altre realtà come Best Buy, okay? che sono delle multinazionali che vendono elettrodomestici, tutto quello che ci serve per fare ristrutturazioni immobiliari. ok? Prendo la mia carta di credito e comincio a lavorare. Chi, secondo voi, mi ha mai detto come dovevo lavorare con queste carte di credito? L'ho dovuto studiare io, l'ho dovuto imparare io. Andando a fare questi corsi di Gren Cardone, ci avevano detto, guardate, il segreto numero uno è questo il 5, il 7, a secondo se è MasterGrad o Visa, voi dovete pagare quello che avete speso durante il mese, ok? Seguitemi perché è molto importante, perché vi faccio vedere come io oggi sto avendo dei ritorni pazzeschi senza fare nulla ma non senza fare nulla stando sul divano e aspettando che qualcun altro lavori per me senza fare nulla perché comunque ho fatto un percorso formativo ed informativo che mi ha portato a poter condividere con voi questi grossi risultati quindi cosa succede? Che la carta di credito che io ho speso ad esempio in gennaio la devo pagare il 5 se Visa, il 7 se Mastercard. Io cosa facevo? Imparato, ho imparato da questi corsi. Non è che mi sono svegliato la mattina e l'ho imparato da solo. ok? Pagavo tutto l'uno. Cosa fai vedere tu? Che hai una società che è sana. ok? Perché tu paghi addirittura in anticipo e il tuo credito sale. Non è qua la cosa importante che sale il tuo credito. La cosa importante è che loro ogni tre mesi ti aumentano il plafond Io sono partito da 10.000 dollari nel 2016 e oggi ho 100.000 dollari con Home Depot E 150.000 dollari con Loaf Che cosa vuol dire? Che io in un mese posso spendere questi soldi Li devo restituire ad un tasso usuraio, 23-25% Ma capite che per eh, chi vuole fare investimenti immobiliari è importante avere questa possibilità di... qui anche i lavori si pagano con la carta di credito qui anche il tubista, l'elettricista a... Uh, square si chiama, sul cellulare c'è un'applicazione e tu puoi pagare con la carta di credito la differenza che c'è tra America e Italia è questa, in, in Italia si paga il 3% di una transazione qui io pago lo 0,2% ma il bello arriva adesso, cashback che cos'è? cashback è io ho speso 100.000 dollari in un mese, ok? 100.000 dollari, mi ritornano indietro 4.000 dollari, il 4%, mediamente è un 2%, ma quando lavori e richiedi la carta di quella, di quella, praticamente, di, quel, di quell'azienda, Loves, Home Depot, Best Buy, nel mio caso, loro praticamente non fanno altro che raddoppiare Lo fa anche Walmart, lo fa anche Costco Lo fanno tutti i grossi supermercati, le grosse realtà Per darti la loro carta di credito Perché diventano delle banche Ecco perché nel titolo dico Diventa la tua banca per poter ottenere questi risultati Molto importante perché queste cose non ve le dice nessuno Non ve le dice nessuno Perché questa mattina ho eh, voluto trattare questo argomento perché mi è arrivato lo statement, si chiama lo statement, lo statement di, uh, di, di Home Depot, ok? Quindi loro da 100.000 dollari da marzo mi portano a 150.000 dollari. Voi immaginate questo, stiamo facendo ristrutturazioni per mezzo milione al mese, ok? Guardate, io spendo mezzo milione tramite queste carte di credito, ok? Mezzo milione per 4%, potrete, potreste dirmi gentilmente quanto fa mezzo milione per il 4%, ve lo dico io sono 20.000 dollari al mese 20.000 dollari al mese di cashback, di soldi che ti tornano indietro capite no? che quando io vi dico che non servono i soldi per fare i soldi, ma serve il sapere la consapevolezza, gli skill, knowledge come si dice qui in America il sapere come fare determinate cose ecco perché vi sto spiegando ciò, perché tante volte eh, mi contattano, in tante, tante persone mi contattano e dicono io ho volontà voglio imparare però non ho i soldi ok quello che io vi dico quello che io vi posso garantire è che il 15 febbraio dopo tre anni dopo oltre tre anni io sarò in italia ok tutti coloro che verranno al corso è un corso è un full immersion di 10 ore non è un evento di spiegazione di un progetto non vi spiego il mio progetto il mio progetto lo trovate sul sito lo trovate tramite il brochure quello che io vi insegnerò è come iniziare da zero ad ottenere risultati a diventare un investitore immobiliare potrai venire in america e iniziare a realizzare il tuo sogno come ho fatto io ho realizzato il mio sogno americano perché ti dico ciò perché tra di voi saranno selezionate 10 persone se guardate un po' su Facebook eh, Timoteo, Elena, Anna, Gerardo, Mattia hanno praticamente sotto la loro fotografia il, il logo del team Giuseppe Cicorella? No? Del, del mio team, il team JC gray Quindi, queste persone, queste 10 persone che lasceranno la loro la loro candidatura, passatemi il termine, sarò io personalmente a ritirarle. Perché io ho voglia di avere 10 persone, formare queste 10 persone e poter concretamente farvi vedere come poter iniziare a investire. Chi vorrà venire qua? vi posso far vedere tutto al corso come poter fare, voi potete stare tre mesi senza un visto, ok? Invece di utilizzare tutto il visto che sono 90 giorni, dopo 80 giorni è conveniente ritornare in Italia. Ma voi potrete venire qua e stare nei miei uffici queste persone che verranno selezionate e stare nei miei uffici al mio fianco logicamente senza interagire intervenire nel lavoro senza interrompere il lavoro ma voi vedrete quello che io faccio vedrete che nel corso non vi ho raccontato barzellette vedrete che nel corso vi ho fatto vedere quello che io ho fatto per ottenere questi risultati ecco perché vi dico venite il 15 febbraio al hotel visconti a milano sotto nei, nei commenti anna ti metterà il link per poter eventualmente iscriversi a questo corso cashback diventa la tua banca comincia a guadagnare spendendo i soldi si possono fare soldi veri non sono cifre buttate lì per buttarti fumo negli occhi perché io il mio primo cashback è stato di meno di mille dollari mille dollari mille dollari in un anno ok oggi Posso arrivare a 20.000 dollari al mese. Ma perché? Perché comunque mi sono preparato, ho fatto corsi e ci sono corsi e corsi. Quello che io dico sempre e chiudo, se vuoi insegnarmi a portare una Ferrari, per favore, almeno tu, non guidare una 500. Questo è il discorso. Venite a vedere chi vi può far uh, uh, realmente Partire in America e avere successo e risultati perché partire da zero e avere 307 immobili, partire da zero e avere una, un asset immobiliare di 17 milioni, partire da zero e avere una società di management con due manager e cinque segretarie, partire da zero e avere una società di costruzione con 23 dipendenti, se non posso insegnare io, condividere io come poter investire negli Stati Uniti d'America nel settore immobiliare, non so chi lo può fare cashback diventa la tua banca vieni il 15 di febbraio e ti farò vedere come io sto facendo con gli statement e quello che ho fatto io lo puoi fare anche tu ciao, buona giornata